E l'ultimo appello lo lancio a voi cittadini, a tutti i cittadini, oggi non ci siete voi se lo poteste lanciare a tutti, a tutti il mondo. La politica di oggi ci sta insegnando, quella attuale, quella che oggi ci governa, ci sta insegnando ad avere paura di diverso, ad avere paura di immigrante, ad avere paura di nero, ad avere paura di povero io invece non ho paura di queste persone qui io di queste persone qui noto grande rispetto perché hanno una forza enorme perché hanno una dignità incredibile perché attraversano il deserto attraversano il mare per avere un mondo migliore io non ho paura di queste persone qui io ho paura di questi ricchissimi che in 30 minuti vanno giù sullo stabilimento di questo ho paura io grazie grazie a Marcello Costinelli